Ciao, sono Marco e bentornati sul mio canale. Come vedete, qua io fianco, oggi voglio fare la recensione del mio zaino porta-attrezzi. Zaino porta-attrezzi che mi accompagna ogni giorno ovunque io vada. Sia che vada a lavorare in cantiere oppure a casa di un privato, lo porto sempre con me. Un paio d'anni fa ho deciso di cambiare la mia cassetta porta-attrezzi. Ho sempre utilizzato cassette a portatrezzi in metallo, quindi erano sia scomodi per il trasporto che anche per molto pesanti, quindi decisi di optare per uno zaino, o perlomeno di testare uno zaino. All'epoca esistevano soltanto tre modelli di zaini professionali, c'era questo della Stanley, uno dell'USAG, o addirittura quello della Milwaukee, ma sparavano prezzi assurdi sopra le 130 euro, quindi decisi di testare quello che costava di meno, Questo eh, quello dello Stanley costava all'incirca 65 euro. Eh, questo perché? Perché non sapevo se avevo avuto un'ottima idea, visto che di solito le cassette portatrezzi le utilizziamo malissimo le proprio le lanciamo sul camion o in cantiere le, spo, le spostiamo così in maniera rozza non sapevo se mi sarebbe durato e in questo mi sono ricreduto, visto che è due anni che l'utilizzo lo tratto malissimo e non ha, de... non ha segni di usura, veramente è indistruttibile. Niente, adesso vediamo eh, come è costruito e poi vi farò vedere all'interno eh, come funziona e come vengono separati gli attrezzi. Lo zaino è costruito veramente in maniera robusta ed è anche impermeabile, basta pensare che anche se piove lo lascio sul retro del camion e quando arrivo in officina al suo interno non trovo neanche una goccia d'acqua. Comunque la parte più resistente eh, di tutta la costruzione è nella parte che troviamo qui sotto. Parte qui sotto, che è completamente costruita in plastica, è praticamente, diciamo, fatto tipo una conchiglia, è alta 3 cm. Come vi dicevo, come vedete, non si schiaccia, quindi eh, questo serve sia per non far deformare lo zaino ma anche per farlo trattare male quando arriviamo in cantiere, quindi possiamo eh, appoggiarlo su qualsiasi tipo di terreno. Nella parte frontale troviamo una comodissima tasca elastica in rete, io di solito qui ripongo il metro. Poi, come vedete, ci sono degli anelli sia in tessuto eh, che in metallo. Nella parte superiore troviamo eh, una parte, come vedete, è imbottita qui dove c'è la, la marca. Mi sono dimenticato di dirvi che è il modello dello zaino si chiama Fat Max. Come vedete, questa è imbottita per proteggere una tasca che c'è nel retro. Tasca che è veramente veramente profonda, pensate che arriva fino a qui ed è profonda fino a qui. Io di solito questa tasca la utilizzo per il trasporto del materiale elettrico. Nel fianco invece troviamo altre due tasche, queste tasche servono per inserire gli accessori che non ci stanno all'interno dello zaino. Come vedete di solito io qui ripongo la bolla, poi è dotata di una comoda strip, come vedete la strip qua serve per chiaramente tenere gli accessori saldi allo zaino, quindi quando camminiamo non si spostano. Stessa cosa chiaramente come vedete eh, anche dall'altra parte, in più qui in basso troviamo il posto dove inserire la tessera di riconoscimento perché quando andiamo eh, nei cantieri per legge dobbiamo come si dice, eh, lasciare a vista un, un tesserino con eh, scritto il nome dell'azienda e il nostro nome. Parte posteriore che è veramente molto comoda, eh, da qui chiaramente non lo potete vedere, ma è completamente imbottita, chiaramente questo serve per non sentire gli attrezzi quando trasportiamo lo zaino eh, in spalla. Ora lo apriamo e vediamo cosa c'è contenuto all'interno. Per aprire lo zaino troviamo due comodissime lampo, come vedete, al suo interno troviamo questa parte, che è quella dove si mettono gli accessori, che poi vedremo. Lo zaino, come vedete, è molto capiente e troviamo altre due tasche. La prima tasca è qua in alto, che di solito io inserisco le viti che mi servono in cantiere. e In questa parte, invece, inserisco gli accessori più lunghi. Gli accessori che poi, chiaramente, innestando eh, l'altra parte... Eh, rimangono bloccati e quindi non si spostano durante il trasporto. Ora parliamo della borsetta porta utensili che c'è contenuta nello zaino, idea molto carina e molto eh, innovativa di Stanley eh, perché di regola invece eh, gli zaini sono fatti a sezioni quindi bisogna aprire lo zaino e come si chiama, continuare a abbassare a sezioni che sono collegate allo zaino e non si possono eh, asportare. Invece Stanley ha pensato a questa borsetta, molto più comoda, perché chiaramente rimane tutto in maniera più compatta, noi la estraiamo e quindi rimane eh, più piccola la borsa e anche chiaramente più leggera, visto che il metà zaino eh, rimane separato. Eh, partiamo con, questa, eh, con questo primo lato, diciamo, dove ci, eh, ci sono dei reparti per i cacciaviti. Eh, ci sono 15 reparti, eh, si parte da quello più piccolo, come vedete, a scalare, ad arrivare a uno più grande. Poi al suo interno ne troviamo un'altra che praticamente eh, è identica, nella parte del retro troviamo un tascone enorme dove di solito io metto la cassetta con dentro le viti e poi dove ci sono delle tasche diciamo più grosse dove si può mettere il martello, come vedete eh, la taglierina per il metallo e addirittura una rivettatrice che è enorme. Chiaramente qui troviamo delle altre tasche, che sono 9, quindi dall'altra parte erano 15, qui sono 9, quindi sono tasche più grosse. Come vedete il riporre è semplicissimo. E siamo pronti per il trasporto. Siamo giunti al termine della recensione, è una recensione che mi è venuta in mente in settimana dopo aver visto uno zaino per uso bistico su Aliexpress con un prezzo eh, che si aggirava intorno alle 30 euro. Ho salvato il link, magari ve lo lascio qui in descrizione se qualcuno eh, possa interessare, così adesso avete eh, un'idea sia su un, uno zaino di uso professionale, eh, ma potrete vedere anche quello che ho visto io su Aliexpress. Eh, come, come al solito vi invito a iscrivervi al canale e di abilitare la campanella così rimanete aggiornati con i video del canale. Buona serata!